Ciao ragazze e benvenute nella seconda parte del video su come realizzare questa simpatica targa da porta. Vi lascio il link per la prima parte. Andiamo a realizzare i capelli della bambolina, che forse sono la parte più complicata di tutta la bambola. Prendiamo la lana che abbiamo scelto, io userò questa boucle nera e andiamo a creare una matassina abbastanza corposa, all'incirca lunga 30 cm. Se volete fare una treccia eh, o eh, un torchon, quello che volete, magari tenetela un pochino più lunga. Io ho deciso di realizzare una coda di cavallo, pertanto 30 cm sono più che sufficienti. Quindi, alternando eh, le mani, andiamo a prendere i capi del filo e andiamo a realizzare questa matassina bella corposa. Una volta raggiunta la quantità e la grossezza desiderata andiamo a tagliare il filo e successivamente andiamo a tagliare un altro pezzo di filo abbastanza lungo che ci servirà per legare insieme la nostra matassina. Quindi passiamo il filo sotto, dividiamo a metà in questa maniera piegandola su se stessa la matassa di lana che abbiamo appena creato Passiamo appunto il filo sotto e andiamo ad affrancare il tutto con un bel nodo. Se vi scappa come è successo a me non, te, non vi preoccupate, basterà semplicemente ripiegare la matassina. Fate un bel nodo in modo che non scappi più e questo rappresenterà quello che è l'attacco dei nostri capelli, è il punto in cui noi andremo ad incollare alla testolina i capelli. andiamo a tagliare l'eccesso di filo, quello che non ci serve, eh, quindi andiamo proprio a pareggiare in questo caso eh, la nostra matassina. Ecco, questo qua è esattamente il punto dove andiamo a mettere la colla. Noi andremo ad attaccare i capelli partendo dal retro della nostra bambolina, quindi eh, da questo punto qui, andiamo ad incollare questo punto, semplicemente con la colla a caldo e poi andremo ad avvolgere i capelli in questa maniera intorno alla testina della nostra bambolina quindi prendiamo la colla a caldo, io la metto direttamente sulla lana e eh, andiamo appunto a incollarla basta proprio un goccino di colla a caldo andiamo ad appoggiarla sulla base della nostra testina in corrispondenza del collo e andiamo ad avvolgere i capelli attorno alla zucca della nostra bambolina adesso la giriamo e andiamo ad affrancare i capelli sul davanti questo ci permetterà di avere una maggiore stabilità quando andremo ad incollare dobbiamo incollare questa parte andiamo avanti per metà quindi Metà testolina, mettiamo la colla caldo sul bordo, come sto facendo io in questo caso, e andiamo ad arrotolare lievemente i capelli e a farli aderire alla, alla colla, praticamente alla testina. Aiutatevi con una forbice per non scottarvi. Adesso andiamo a fare l'altro lato, quindi riprendiamo la nostra colla caldo e andiamo a sporcare di nuovo la testolina in questa maniera e andiamo di nuovo a rigirare i capelli in modo da incollarli come vedete la testa proprio è avvolta dalla lana adesso rigirate la bambola e andiamo a fissare i capelli sul retro in questo modo sarà più semplice distribuirli non rischiate di avere magari dei buchi in cui avrete messo più capelli e dei buchi dove ne avete messi meno aiutatevi con una forbice perché la colla caldo è proprio cal molto molto calda e le scottature non sono proprio piacevoli io ci ho lasciato le dita più di una volta ecco che la nostra pettinatura comincia a delinearsi eh, io ho deciso di fare una coda di cavallo eh, a questo punto fissate eh, la lana e andate a, andate a chiudere la coda con un, un altro pezzettino di lana questo qua è un avanzo che del di prima quindi io vado a fissare ancora i capelli eh, alla testolina in modo da creare la pettinatura e vado a legare con un avanzo di filo eh, i capelli a coda in questa maniera sarà più facile nasconderlo quando vado a, metterlo, no, vado a mettere il nastro si, perché essendo fatta con la lana si mimetizza Andate poi a sistemare i capelli, quindi andate a metterla con la caldo dove vedete che ci sono dei buchi, in modo da fissarli al meglio. Sta tuonando fuori, <ride> se sentite dei rumori è perché fuori sta tuonando. Ecco, se volete potete fare come vi dicevo prima uno chignon, vedete voi, io ho preferito lasciarla a coda di cavallo perché mi sembrava sbarazzina, a questo punto prendete nella mano la vostra codina, come sto facendo io, e andiamo a pareggiare i capelli, in questa maniera, proprio tagliate dritti. Non occorre essere precisi, eh? i capelli possono anche essere un po' messi a caso, non vi preoccupate. Ecco fatto, la nostra codina è pronta. Ecco, finite di sistemare i capelli appunto, in modo che non ci siano buchi e poi andiamo a decorare con un nastro la nostra codina. Io ho preso un avanzo della stoffa del vestito e eh, semplicemente lo hanno dato intorno alla coda di cavallo in questa maniera ho tagliato poi l'eccesso di nastro a me piace molto eh, mettere dei pezzi di nastrino così grossolanamente mi danno un'idea di più handmade decoriamo ora la faccina io per disegnare gli occhietti uso questi, qui, i, questi micron di due misure diverse eh, 005 e 008 no, poi andremo a usare eh, dell'acrilico avorio per fare le gote e le pupille per quanto riguarda i Micron non vi preoccupate, sotto vi metto il link dove, di dove li ho presi. Andremo a usare anche un dotter per fare le gote. Prendiamo ora il Micron 008 e dopo aver ripulito la faccina dai pelettini andiamo a disegnare le due iridi della nostra bambolina. Io qui vado molto a mano libera. In pratica non dovete fare altro che disegnare due piccoli ovali, lunghi e smilzi. Non vi preoccupate se non siete precisissime, si può sempre aggiustare in corso d'opera. Ripassateli bene in modo che appunto risaltino, non, non ci siano sbavature. E tentate di dare agli occhi più o meno la stessa forma adesso col Micron 005 andiamo a disegnare le due ciglia se volete potete disegnare le sopracciglia sempre con il tratto pen sottile scusate l'ho chiamato tratto pen, sempre con la penna Micron sottile io non le disegno perché a me non piacciono mi piace di più avere quest'area enigmatica andiamo ora con il dotter e l'acrilico avorio a disegnare le pupille attenzione mettete i puntini bianchi nella stessa direzione perché altrimenti la bambolina risulterà strabica quindi se il pallino lo mettete a sinistra, anche l'altro pallino andrà a sinistra nella stessa posizione. Se lo mettete a destra, mettete a destra anche l'altro. Devono guardare tutti e due, devono essere paralleli, insomma, eh, speculari. Io metto un pallino in alto, uno più piccolo in basso, in modo da dare profondità all'occhio. Dopodiché eh, con il totter vado a disegnare un pallino, due pallini più grossi che sono le nostre guanciotte. e ne faccio una per lato, quindi una da un lato e una sul lato sinistro della bambolina. Anche qui dovete essere speculari. Disegniamo le lentiggini. per dare un tono romantico alla nostra bambolina andiamo adesso ad assemblare i vari pezzi quindi prima di andare a incollare prendeteli e sistemateli in modo da avere un'idea su come attaccarli eh, io prendo come base la bambolina, appoggio la staccionata, appoggio la targa pantry in questa maniera e dopodiché in ultimo metto le due manine le due manine devono apparire come se tenessero eh, la targhetta in questa maniera una volta che siete sicura, sicure della posizione dei vostri pezzi andate ad incollare il tutto con la colla caldo la nostra bambolina è terminata io spero che questo progetto vi sia piaciuto e se la realizzate vi prego mandatemi le foto sarò felicissima di vedere che cosa avete combinato vi mando un bacio e al prossimo video ciao ragazze